Certamente ce l'avete fatto, però lo voglio fare pure io. Gli auguri a Don Antonio per l'anniversario della sua ordinazione. L'ordinazione come, come il matrimonio, lo sapete, sono i, i, sono i sacramenti... De... Pure lui partecipa alla festa. Lei. Sono i sacramenti del servizio. Eh, ed è bello no, poter pensare che il sacerdozio e la vita matrimoniale contribuiscono a costituire la comunità. E quindi veramente tutte e due le vocazioni sono veramente un grande dono. Se ci pensate non ci può essere una vocazione senza l'altra. Eh, da una famiglia nasce un sacerdote. E un sacerdote poi in un certo qual modo è colui che, che rafforza, eh, alimenta, fa costruire, costituisce, rafforza una famiglia. E veramente quindi le, le due realtà si richiamano l'una all'altra. Va bene, noi la settimana scorsa, se ricordate, prendemmo in mano un po' quel testo straordinario, meraviglioso, del resto come ogni testo della Sacra Scrittura, del cammino dei due Diemaus. Uh, accennammo solo qualcosa e poi dopo comunque ci lasciamo con molte domande uh, che erano rimaste lì in sospeso e che non abbiamo avuto il tempo di, per colpa mia di poterle poi affrontare o, o analizzare uh, vi dissi la volta scorsa se vi ricordate che in questi versetti come se fossero un po' la sintesi della nostra vita però guardate a ben ragionare qualsiasi versetto della Sacra Scrittura è una sintesi della nostra vita eh, perché se è vero quell'immagine che Gesù usa del seme che viene seminato e poi diventa un albero grandissimo, eh, se il seme è la sua parola, quindi anche un versetto, se anche una sola parola della parola di Dio, seminata in noi, veramente poi diventa un albero grande. Noi purtroppo abbiamo un rischio, e proprio i due demos ci mettono davanti questo rischio, che noi eh, non siamo capaci di confrontarci con la parola. Ecco perché molte volte ci sono delle difficoltà, ci sono delle incomprensioni, e anche perché molte volte la nostra vita, ai nostri stessi occhi, sembra che non abbia un senso. Semplicemente perché non abbiamo uh, qualcuno che ci aiuti a mettere un po' insieme uh, le situazioni, a mettere un po' insieme i punti, e quindi noi non riusciamo a collegarli. E c'è bisogno che qualcuno ci aiuti a collegare un po' quei punti della nostra vita. Perché altrimenti poi non capiamo niente della nostra vita. Eh, perché siccome le situazioni di uh, fallimento, di incomprensioni, di fraintendimenti ci sono, e il rischio nostro è che noi potremmo leggere la nostra vita solo facendo riferimento a un fallimento oppure a una incomprensione. Una volta ho fatto un funerale di una persona eh, giovane... Eh, una mamma che aveva due figli due bambine piccole, e eh, sui manifesti stava scritto così, la vita nei tuoi confronti è stata dura. Perché chiaramente faceva riferimento al fatto che era morta giovane questa mamma, questa donna. Io nell'omelia partì proprio da quella frase, dove dissi proprio chiaramente che eh, era una frase sbagliata, perché tu non puoi leggere la vita di una persona o la tua vita facendo riferimento a una situazione. Fosse anche drammatica. Perché prima di arrivare a quella morte, quella persona ha vissuto tutta una vita. Quella persona è stata una figlia, quindi è cresciuta in una famiglia dove effettivamente i genitori amavano quella figlia. Poi lei è cresciuta, ha fatto le sue esperienze, si è fidanzata, si è sposata... Ha avuto due figli. Eh, allora, non è che possiamo dire la vita con te non è stata poi felice. Eh, I momenti di li ha avuti. Certo, dice, però quella è morta. Eh, però capite, cioè io non posso dire che la mia vita è morte. E come c'è una bella frase, dice così, eh, non so chi di voi, noi più grandi, forse lo ricordiamo, a Snoopy, eh, quel cartone animato, le, le, eh, dice così, vicino all'amico Charlie Brown, dice, sai, un giorno moriremo. Risponde l'altro, un giorno moriremo, ma tutti gli altri noi viviamo se ci, ci pensate un attimo è una cosa meravigliosa diciamo un giorno moriremo, sì ma moriremo una sola volta tutti gli altri giorni noi comunque viviamo e noi cristiani potremmo anche leggere diversamente noi un giorno siamo morti già, tutti gli altri è vita fin quando entriamo nella pienezza di vita tutto questo significa che eh, quello che produce di diverso è l'orizzonte. Perché tutto sta a comprendere l'orizzonte che sta davanti ai miei occhi. È perché l'orizzonte poi attira i miei passi. E quindi io sono in cammino verso qualcosa. Sapete che c'è una certa filosofia che dice che noi siamo in cammino verso il nulla. È, è terribile se ci pensate una visione veramente bruttissima. E, e, e il rischio, sapete qual è, che anche noi credenti eh, molte volte possiamo pensare che poi la nostra vita finisca lì, nell'ombra di una bara. E quindi questi due di Emmaus, dicevo così, eh, sono aiutati a leggere la loro vita, no, non rileggiamo il testo perché l'abbiamo letto la volta scorsa se vi ricordate, però eh, c'è questa realtà fortissima dove loro sono in cammino e si allontanano da Gerusalemme e tornano a casa loro, Dicevano la volta scorsa che erano delusi, amareggiati, rattristati, perché il loro eh, maestro, il loro compagno, il loro amico, eh, lì morto sulla croce. Eh, qualche donna aveva anche detto che era risorto, però allora effettivamente questa esperienza non l'hanno fatta. E quindi eh, provate a pensare alla delusione di queste due persone. E diciamo volta scorsa, provate a pensare alle delusioni della nostra vita, allo scoraggiamento della nostra vita. Eh, tenete presente anche le, le indicazioni che l'Evangelista ci dà, perché quando dice che partono da Gerusalemme, se ne vanno da Gerusalemme. Eh, sapete, Gerusalemme è la città santa. E quindi tenete presente, loro vanno via dalla realtà santa per eccellenza. Eh, provate a pensare anche un po' noi, no, quando eh, delle situazioni che ci amariggiano, situazioni che, di incomprensioni che possono avvenire all'interno della città santa, cioè che possono avvenire anche all'interno di una comunità ecclesiale. Quante volte qualcuno si è allontanato dalla Chiesa? a causa dei membri stessi della Chiesa, e non parlo solo dei sacerdoti. Quante volte noi lo sentiamo dire, eh, vabbè, ma voi che andate in Chiesa poi non è che hai dato un buon esempio. E, allora capite, queste cose, se Gerusalemme è il luogo della città santa, e quindi dove si dovrebbe respirare un poco di più la presenza di questa santità di Dio, è mai, però vedete, mai una, una santità astratta, perché noi siamo molto bravi poi su questo, no? Uh, uh, giochiamo con le astrazioni, Dio, però sapete la parola Dio è una parola universale, cioè che significa? Significa tutto e non significa niente. Tanto è vero che noi non noi crediamo in un Dio qualsiasi, noi crediamo nel Dio che è il padre del nostro Signore Gesù Cristo, quindi è un Dio ben preciso quello nel quale noi crediamo, quindi non è un Dio astratto, uno che sta lì nei cieli è un Dio che nel Vangelo di oggi che è partecipato alla messa della festa dei Santi Filippo e Giacomo quando lì Filippo si trova e dice mostraci il padre e ci basta e Gesù dice, ha detto vicino a Filippo Filippo ma da tanto tempo sono con voi e tu ancora mi chiedi questo non lo sai chi, è? chi ha visto mi? ha visto il padre ora tenete presente che in tutto l'Antico Testamento se vi ricordate c'è un desiderio che anima l'ebreo che anima il credente poter vedere Dio Ricordate l'esperienza quella di Mosè, quando si trova lì sul monte no? e dice Signore, io ti voglio vedere, e il Signore gli dice, tu non mi puoi vedere, però dice ti faccio vedere le mie spalle, a dire, ti faccio vedere quello che io opero, quello che agisco, questo lo puoi vedere, perché noi di Dio questo siamo chiamati a vedere. Purtroppo la nostra concezione occidentale, che è quella un poco filosofica, quella che sta qui, e poco sta qui, noi vorremmo vedere Dio nella sua essenza, eh, direbbe la filosofia nella realtà ontologica eh, ma pure se noi la vedessimo a parte che non capiremo niente con tutti gli studi che potremmo avere però alla fine che cosa ne verrebbe a noi? Quello che Dio si mostra e si fa vedere è nelle opere, nelle azioni quindi nel momento in cui Gesù dice tu mi hai visto Filippo perché stai con me e mi stai vedendo agire nell'azione, qui è il padre che noi diciamo che Dio eh, è l'essere ricordate il catechismo di San Pio X Dio è l'essere perfettissimo creatore e signore del cielo e della terra mamma mia, noi da bambini imparavamo queste frasi è l'essere perfettissimo e poi l'altra domanda che significa perfettissimo? E eh, noi togliamo quelle cose frasi a memoria Nonostante che quelle cose le abbiamo imparato, noi abbiamo continuato a peccare. Non è che quindi ci ha cambiato la vita. Però, come ci diceva Don Ernesto prima, non richiamandosi al Vangelo di domenica scorsa, quando si trovano davanti Gesù e Pietro sulle rive del lago, e Gesù dice a Pietro, Simone di Giovanni, mi ami tu più di costò. Capite che alla fine la realtà che conta è una sola, se si ama o non si ama, punto e basta. Tutte le altre cose sono chiacchiere. La fine, se effettivamente c'è l'amore, è perché l'unica realtà davanti alla quale tu veramente ti senti disarmato non è una forza o un'imposizione, è solo l'amore. Solo l'amore disarma. Ed è bello perché Gesù lì non obbliga Simon Pietro, ci propone a Simon Simone di Giovanni, mi ami più di costoro. E se pensate che sono le ultime parole che noi abbiamo nel Vangelo di Giovanni, perché dopo poi appunto stavano in cielo, Gesù se ne va, direbbe qualche padre spirituale, come mendicante d'amore. mendicanti li conosciamo, stanno fuori la nostra chiesa, mi con la mano così. E, capite, il Signore è come se ele elemosina elemosinasse amore. E quindi questi due lasciano la realtà santa, perché così, perché quando le cose non vanno come tu ti immagini e aspetti, tutti quanti noi facciamo sempre questo, ce ne andiamo. Non è come mi aspettavo, e me ne vado. Non si fa come dico io, allora me ne vado. Ma io mi aspettavo diversamente, e allora me ne vado. Il discorso è che noi dimentichiamo che c'è una realtà che supera il mio modo di pensare. La realtà è più grande da come io la posso pensare o immaginare. Anche la realtà della nostra stessa vita. Eh, quando vi siete fidanzati, quando abbiamo iniziato il seminario, eh, quando si è fatta anche un'esperienza un lavorativa, quante volte dicevo ma mi aspettavo che erano poco diverse, devo dire la verità, me l'aspettavo aspettavo diversamente. E allora lì, o resto, oppure me ne vado. Capite la delusione? Questi due se ne vanno. Eh, lo raccontano, noi speravamo che fosse lui a liberare Israele. E i capi l'hanno messo a morte, e noi speravamo che fosse lui. E quindi eh, c'è una realtà che... Eh, perché la vita, diciamo, ce lo siamo adulti, la vita è sempre deludente. Ci delude sempre la vita. Per molti, purtroppo, sapete, quando si avvicinano alla Chiesa, si avvicinano anche, anche alla fede, no? a pensare al cristianesimo, come se fosse una realtà romantica. Invece non c'è niente di più reale e concreto proprio della visione che Gesù offre dell'essere credente cristiano. Perché noi pensiamo che essere credenti significa avere una bella vita facile. Siccome la vita facile non c'è per il credente, perché se vi ricordate la realtà che Gesù offre ai suoi discepoli nelle parole forti è quando ricordate quella frase «Ecco, io vi mando come agnelli in mezzo a lupi». L'ha detto Gesù ai suoi discepoli. Il lupo che fa? Per sua natura il lupo, l'agnello se lo mangia. Ma chi di noi è disposto a lasciarsi mangiare da un lupo? Però in l'ha detto ai discepoli, l'ha detto a noi, sarebbe stato molto più facile se Gesù avesse detto vi mando come lupi in mezzo agli agnelli. Quindi mangiateli, sbranateli. E il contesto nel quale noi viviamo, se vogliamo vivere da credenti, il contesto attorno a noi, è un, è un contesto che ci sbrana, che sbrana chi la pensa diversamente. Allora, provate a pensare, se noi vivessimo solo quella frase, capite le difficoltà? Allora, se signore, se tu mi proponi questo, e eh, allora chi me lo fa fare? Me ne sto per i fatti miei, ci viviamo anche una religione alla carta, perché noi la religione alla carta ce la viviamo, di quello che voglio io, perché mi prendo quello che mi è comodo. Quando noi pensiamo che la realtà supera le nostre aspettative e non è come noi ce la immaginavamo, noi stiamo facendo forse il più grande peccato contro la fede. Perché io mi aspettavo la situazione così, la situazione è diversa, non ho la capacità di poter comprendere che la situazione possa essere diversa, non l'accetto, sto mancando di fede. Perché guardate, non c'è nessuna realtà, nessuna, nessuna realtà dove il Signore non sia presente. Posso non accoggermene, l'ha detto Ernesto prima, ma Lui c'è. E se Lui c'è, allora capite che il contesto è sempre un contesto diverso. Nel Vangelo di domenica scorsa, alla quale ci richiamava Don Ernesto, quando i discepoli dicono andiamo a pescare e non presero nulla, detto il testo, Gesù stava sulla riva, ma loro non se ne erano accorti. Gesù stava sulla riva, non se ne erano accorti. Qui nel brano Gesù camminava con loro, ma i loro occhi erano incapaci di riconoscerlo. Gesù camminava con loro, quindi Gesù c'è. È Gesù che è attento, loro non sono attenti. C'è tutta una questione perché non sono attenti, ma Gesù c'è. E capite, quando tu sei preso dalle tue difficoltà, dalle tue delusioni, dai tuoi problemi, e queste delusioni, difficoltà e problemi, tu ne parli, ne parli, ne parli, perché qui c'è una cosa bella comunque, che questi due stanno insieme, sono due amici. Direbbe qualcuno veramente è una coppia, eh, marito e moglie, perché di uno abbiamo il nome dell'altro non sappiamo chi sia. Qualche studio sa, Hazard forse è una coppia. Lasciamo stare, cioè, sono due persone che camminano insieme, quindi c'è un rapporto profondo di amicizia tra queste due. E già questo è, è, è un dato bello, poter vivere l'amicizia. E vedete perché nell'amicizia tu hai una persona con la quale poterti confrontare, con la quale poter parlare. Perché l'amicizia è il luogo dove il Signore si compiace di abitare. Perché l'amicizia è il luogo dove tu veramente ti puoi sentire libero con un amico l'amico vero e vivi un rapporto alla pari con l'amico vero. Non ti senti condannato, non ti senti giudicato. E in questa realtà amicale, dove aprono il loro cuore l'uno all'altro, però vedete, sono incapaci di fare come siamo prima, di mettere insieme i punti, Gesù si avvicina e cammina con loro. Chissà quante volte con noi si è avvicinato qualcuno e camminava con noi. Chissà quante volte nelle nostre difficoltà, delusioni, qualcuno si è avvicinato a noi, ma noi non ce ne siamo accorti che stava a fianco qualcuno. Non parlo di Gesù, di qualcuno. Quante volte noi abbiamo usato questa espressione, guarda scusami, ero così distratto che non ti ho proprio visto. Quante volte abbiamo detto non me ne sono proprio accorto? Provate a pensare in quei momenti, quando abbiamo espresso questa situazione, che cosa c'era nel nostro cuore. Da non riconoscere una persona che caso mai ci stava salutando oppure stava passando a fianco a noi. L'opposto dell'amicizia. E' quando noi corriamo il rischio di chiudere il nostro cuore. E guardate, quando si chiude il cuore, si commettono i peccati più grandi. Quando si chiude il cuore si dispera, e quando si dispera si commettono i peccati. Provate a pensare, se fosse questo... Non è il grande male della società di oggi chiudere il proprio cuore, chiudere il cuore agli altri. Se noi come credenti riuscissimo solo a proporre di nuovo l'amicizia, a viverla l'amicizia secondo me opereremo il più grande esorcismo in questo mondo. Se noi come comunità ecclesiale, come chiesa, proponessimo l'amicizia, la vivessimo l'amicizia come Chiesa, tra di noi saremmo il segno più bello. Perché Gesù l'ha detto, vi ricordate? Vi riconosceranno da come vi amerete. Non l'ha detto vi riconosceranno perché farete miracoli. Non l'ha detto neanche perché vi vedranno in Chiesa. Neanche perché farete l'evangelizzazione. Vi riconosceranno da come vi amerete. Allora noi siccome stiamo camminando insieme ci vogliamo lasciare provocare come ci amiamo noi? qual è il modo che abbiamo di amarci? semplicemente amore perché non auguro il male a quella persona questo è amore può essere amore quando dico tu per i fatti tuoi io per i fatti miei può essere amore gli auguro tutto il bene possibile di questo mondo però con me non niente più a che fare. Vedete, stiamo ancora su, sulle cose che non faccio. Quando è che passiamo invece alle cose da fare? Noi pecchiamo molto di omissioni. I peccati più grandi sono il bene che noi dovremmo fare e che non facciamo. Questo è il peccato più grande. Però quando è più facile, ricordate, ho bestemmiato, ho detto la bugia, non sono andato a messa, ho rubato. Quando è facile, di la volta scorsa, mi auguro che non abbiamo i dieci comandamenti davanti, ma abbiamo il comandamento dell'amore. Questa è la nuova legge che Gesù ci ha chiesto, il comandamento dell'amore. Però sapete perché non la vogliamo, questa legge non ci entra nel cuore. Perché l'amore ha un gesto particolare, l'amore si coniuga sempre con un altro verbo dare. E invece la tentazione non è sempre quella di prendere, di prendere. Avere una relazione significa mettersi in gioco. Vivere un'amicizia significa aprirsi all'altro. Uh, avere un'amicizia vera significa diventare vulnerabili. Avere un'amicizia significa raccontare all'altro le ferite che uno tiene e quando tu hai una ferita, l'altro davanti alla ferita, come fanno i bambini piccoli, no? quando sta la crosticina, mettono lì, si mettono, eh, eh, io tengo una nipotina vicina a mia nonna, tengo un po' qua vicino ai piedi a crosticina che ha urtato e va vicino e gliela va a stuzzicare, chiaramente la fa male. Allora capite mi è più facile mi sto per i fatti miei, ma neanche per cattiveria, semplicemente per stare più tranquillo. E noi vogliamo stare tranquilli. Perché per noi questa è la pace, la tranquillità. Quando Gesù dice vi lascio la pace, vi do la mia pace, ma non come la del mondo, questo è perché il mondo, la pace è questa, no, prendiamo troviamo degli accordi. Tutti pigli questo, pigli questo, però ah, stiamo in pace vabbè ti cedo pure questo però purché poi stiamo in pace ah, e noi la pace così la rendiamo permettete di sentire ah, non è questa la pace che Gesù ci dà questi due c'è una cosa bella qui che dice il testo no? dice che eh, mentre camminano Dice proprio all'inizio, in quello stesso giorno, il primo della settimana, sapete qual è questo giorno? Qual è il primo giorno della settimana? Scusate. Mettiamoci d'accordo. La settimana quando inizia? E il lunedì, la domenica o il sabato? La settimana quando inizia? Inizia il lunedì la settimana inizia la domenica, il lunedì è il primo giorno lavorativo, però la settimana inizia la domenica. Teniamo presente che qui stiamo nel contesto uguale, quello là, ebraico, siccome il sabato era il settimo giorno, il primo giorno dopo il sabato è la domenica. E se ci pensate, dicevano i padri della Chiesa, che quel giorno è il primo e l'ottavo, quindi il compimento non entriamo però in questo il primo giorno della settimana quindi inizia qualcosa di nuovo e in quel primo giorno che succede? abbiamo visto che succede l'evento straordinario che è la, la Pasqua Apro una parentesi la Pasqua non è un miracolo la Pasqua è atto di fede non è un miracolo perché quando noi diciamo ma perché non è sceso dalla croce, quello sarebbe stato un miracolo e immaginate che bello no i chiodi scendevano così e lui scendeva come, così come li vediamo nel, nelle scenografie eh, che non si sa come attaccando attaccato quale spalle la, la fune che poi è invisibile in base a quello che è stato, e poi scende oppure sale quindi non è un miracolo, è un, è un atto di fede un mistero di fede questi due vivono la Pasqua ma non sanno che è Pasqua e mentre riflettevo su questo pensavo che a loro la Pasqua arriva perché Gesù si avvicina, a noi invece la Pasqua arriva perché sta scritto sul calendario. Quanti di noi si sono preparati alla Pasqua? Quanti di noi si sono preparati alla Messa Domenicale l'altro ieri? alle cose se adesso vi chiedo quanti di voi si sono preparati all'incontro di questa sera tutti quanti chiaramente quindi casomai avete cenato un poco prima oppure avete preparato per cenare dopo quindi vi siete preparati all'incontro di questa sera ma quanti di noi si preparano all'incontro con l'Eucaristia o l'incontro con la parola noi possiamo vivere l'incontro senza mai incontrarlo come questi due vivono l'incontro, ma non lo stanno incontrando, si trovano dentro perché noi così ci troviamo dentro, ma non ce ne rendiamo conto che ci stiamo già dentro. Ricordate quando il peccato di Adamo ed Eva si nascosero nell'albero che stava in mezzo al giardino? E se vi ricordate, noi dicemmo che i due alberi della vita e del bene e del male erano gli attributi per indicare Dio. Quindi Adamo ed Eva si nascosero in Dio stesso, senza rendersene conto. Una realtà, quella di Dio, che noi siamo sempre tentati di cercare fuori di noi, non cercarla dentro di noi. Sentire che Dio è assente non significa che Lui è assente. Ricordate c'era quella canzone di Celentano, Pregherò per te che la notte è nel cuore. Poi dice, tu non devi odare il sole perché non puoi vederlo e pensare che non ci sia. Solo perché tu non lo puoi vedere il sole, non è detto che il sole non ci sia. Certo, se è miato ci sono le nubi e quindi vedrò solo le nubi però non posso dire che non c'è il sole, il sole sta dietro i nubi. Allora Questa capacità, non perché io non lo percepisco, lui non c'è. L'atto di fede è proprio questo. Non che c'è una situazione che cambia, cambia un modo nuovo di, di vivere, Ca cambia l'amore, cambia una presenza, cambia una persona, cambia il mio modo di rapportarmi davanti a quell'amore, davanti a quella presenza, davanti a quella persona. Questo è l'atto di fede. L'atto di fede non è che io ho fede, quindi significa che sto costringendo Dio a me. L'atto di fede è proprio questo, accettare che Dio scelga di essere Dio come Lui vuole essere Dio e non come lo voglio io. Perché noi Dio, spero di essere stato chiaro, se io Dio lo voglio in un modo, mi sto fabbricando il vitello d'oro come il popolo nell'Esodo. Io devo accettare che Dio scelga di essere Dio anche nella fragilità nella debolezza. Io devo accettare che Dio scelga di essere Dio anche nella povertà dell'incarnazione della realtà umana. Devo accettare che Dio sia Dio anche nella debolezza della croce. Se sei figlio di Dio, scendi dalla croce e ti crederemo. Devo accettare che Dio sia Dio anche nel gesto umile del pezzo di pane eucaristico. E devo accettare che Dio scelga di essere Dio anche nella fragilità di me e di te. Questa è la fede, invece la fede per noi no, è voler piegare Dio alla mia idea di Dio. Ma come abbiamo ridotto nel cristianesimo a questo? Ce lo dovremmo chiedere. Perché capite, da questa visione poi è scaturita anche tutta quella serie di realtà di quella che noi chiamiamo la vita spirituale, la preghiera. Perché per noi la preghiera sono le preghiere, fateci caso, nel chiedere le cose è una preghiera che prego perché mi possa andare bene un esame prego perché possa vincere la mia squadra di calcio Boh, se gioca Napoli e Inter e io sono, vado in Napoli e lui per l'Inter prego io e prega lui e un signore che ascolta a me, chi deve ascoltare? e a lui a chi deve ascoltare? scusate, mettete questa curiosità e siamo tutti due preti Mo, prima, se, se prego io vuol dire che la mia preghiera è stata se vince l'Inter è stata più forte la mia preghiera quindi sono più bravo come prete rispetto a lui Ma noi così ragioniamo, perché poi se prende la mia squadra, ah Dio, tu non esisti. Eh sì, sto banalizzando, però provate a pensare quando vado a pregare per una persona cara che sta male. Eh, ieri mi ha telefonato un amico mio caro, la figlia di un suo collega di tre anni, ricoverata al Santo Bono, purtroppo ce l'ha in testa. Il tumore. Perché il Signore permette questo? Prima domanda. È il Signore che ha permesso il tumore in testa a quella bambina? Però, capite noi come pensiamo. Ah? E poi non è mica Dio. Io esco là fuori e inciampo e cade, è Dio. E tuo padre è a fianco a te. E se tu esci là fuori e cade è colpa di tuo padre. Noi purtroppo abbiamo questa idea di Dio, quel Dio che nelle difficoltà mi deve togliere dagli impacci. Però se cado e trovo un milione a terra, Signore ti ringrazio, pur si sì, mangia a destra, però ringrazio il Signore perché ho trovato un milione. Se non trovo niente però bestemmio. Noi Dio questo non abbiamo ridotto. Quando poi lo vediamo, vediamo che il figlio di Dio, lui stesso, sta lì, allora capite? è la capacità di amare questo. ecco in che cosa lui si rivela chi ha visto me ha visto il padre ecco perché loro sono delusi questi due ecco perché Dio a noi ci delude sempre perché delude quelle immagini false distorte che noi ci siamo creati allora la vera confessione sapete qual è? che noi dovremmo smetterla di farci questa idea distorta di Dio e iniziare ad avere l'idea sana di Dio che è quella che Gesù Cristo ci ha rivelato perché quando Gesù ha detto poi ai discepoli per unire i puntini quando loro hanno detto, Cleopa a un certo punto, Gesù dice, ma che cosa è successo? E, e, e Cleopa dice, ma come? Solo tu sei così forestiero da non sapere quello che è accaduto a Gerusalemme? E immaginatevi la, la cosa bella, no? Cleopa dice a Gesù quello che a lui gli è accaduto. E gli dice la verità, perché dice... Ciò che, Giuse... ciò che riguarda Gesù in Nazareno fu profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e a tutto il popolo come i capi di sacerdoti e le nostre autorità l'hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele sono passati tre giorni da quando queste cose sono accadute alcune donne delle nostre hanno detto che lui è risorto dai morti e la tomba l'hanno visto ma lui non l'hanno visto dicono la verità cioè dicono tutto quello che è successo a questo Gesù però, vedete, manca una cosa. Non sanno mettere insieme tutti i punti. Cioè, sono così bravi a mettere insieme le, i, i numeri in colonna, però non sanno tirare la somma. Uno, più uno, più uno, più uno. Quando fa, non sanno la somma quando fa. Ricordate, nel Vangelo c'è un'altra persona che questa cosa le sa fare. Maria. Quando in tutte le situazioni, arrivano i magi, arriva l'angelo, poi dice il testo, Maria, tutte queste cose le serbava nel suo cuore. La nostra vita è questa. Noi viviamo una situazione, ne viviamo un'altra. ma Non siamo in grado di mettere insieme i punti delle varie situazioni. L'episodio che ho detto prima di quel funerale che ho fatto di quella mamma. Dobbiamo... E chi ci aiuta a mettere insieme questi punti? È la parola di Dio. Stolti, dirà Gesù. Non bisognava che Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria. Certo, adesso dovremmo capire questo termine, non bisognava, questo bisogno, perché non è un incidente di percorso. Certo, il bisogno non è il fatto che Cristo doveva soffrire, il concetto che dovremmo cogliere è il patire, il patos, la passione. Perché noi il concetto di passione, noi l'associamo associamo appunto alla passione dolorosa del Signore. Volontariamente. Come abbiamo nella preghiera eucaristica. Quello che lui dice è, cominciando da Mosè e dai profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Allora, Cleopa e amico caro, volete capire quello che è successo? Chiedetevi. Che rapporto avete voi con la parola di Dio? Vogliamo capire quello che ci succede? Vogliamo leggere la nostra vita? Vogliamo che la nostra vita abbia un significato? Chiediamoci che rapporto abbiamo con la parola di Dio? Perché quella che dice io chi sono, come credente, quella che dice io chi sono come uomo, ma ci cioè, avete mai fatto caso? Perché le religioni eh, orientali, quelle esoteriche, eh, fanno tanto colpo. Perché, per attenzione, fanno colpo perché c'è una star o c'è un attore che e quindi tutti quanti poi seguono lui perché segue. Perché comunque c'è quella dimensione filosofica, perché sapete sono filosofie, non sono delle vere e proprie religioni, dove ti affascina che cosa? il pensiero di quello scritto, leggendo quelle cose lì, no? quelle tecniche di meditazione dice, oh, ho raggiunto la pace ah perché il Vangelo ti fa raggiungere la guerra allora ce lo diciamo anche qui con molta serenità ma noi veramente il Vangelo l'abbiamo preso in considerazione perché quando appunto la frase di Rima l'agnello oppure quell'altra lì ama il tuo nemico ma capite che potenza che è questa altra che bomba atomica Ama il tuo nemico. E tu ti rendi conto, nell'esperienza, il nemico l'hai avuto. Allora ti chiedi, ecco, eh, l'ho amato, come faccio ad amarlo? Come avrei dovuto amarlo? Ecco il figlio di Dio. Ecco il volto di Dio, ecco Dio dove si rende presente. Faccio, ricordatevi il film che vi disse l'altro scorsa, faccio quello che avrebbe fatto Dio. Noi, noi pensiamo che Dio no faccia le cose divine Dio, nel momento in cui si è incarnato ha scelto lui di fare le cose umane e quella cosa umana diventa divina ma è la cosa umana che diventa divina perché noi le cose divine non le sappiamo fare noi possiamo fare una sola cosa ciò che ci caratterizza come esseri umani quello che ci caratterizza però poi non lo facciamo. Eh, ma quelle parole del Signore era il Signore. Ma quello che il Signore ha vissuto, l'ha vissuto in quanto vero uomo, La parola di Dio, noi dovremmo leggerla con intelligenza. L'intelligenza non significa che dobbiamo studiare teologia. Secondo l'eccezione etimologica del termine intelligenza, leggere dentro. Dice il testo, qui ha detto no... E cominciando da Mosè da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui è un solo versetto. Ora, se da Mosè tutti i profeti avrà fatto una lungomelia, no, no, per dire, no, per dire effettivamente come noi poi riduciamo eh, abbiamo, perché abbiamo paura. Cioè, capite? Se Gesù ha dovuto spiegare a questi due da Mosè. Quando, nella Bib... quando nel... nel Vangelo noi sentiamo questa parola da Mosè, si intendono i cinque libri della Genesi, i cinque libri del... il Pentateuco, i primi cinque libri della Bibbia. Quelli o i libri di Mosè oppure la legge. Quindi quando noi ascoltiamo la legge, si fa riferimento ai primi cinque libri della Bibbia. Quindi da Mosè e da tutti i profeti, poi dopo aggiungerà dopo, e nei salmi addirittura, tutto ciò che si riferiva a lui. Quindi immaginate se sta camminando, erano 11 km circa, da Gerusalemme a Emmaus. Quindi in 11 km, fatti a piedi, avranno avuto da parlare. Quindi leggere con intelligenza la scrittura, è questo andarci dentro. Allora significa un'altra cosa. Dobbiamo trovare il tempo per poterlo fare. Dice, eh, e chi lo tiene il tempo? e chiaramente se io non ho il tempo chiaramente poi non ho il tempo di comprendere non ho il tempo di co cogliere la mia vita avrò il tempo per guardare TikTok, avrò il tempo per guardare Facebook, avrò il tempo per guardare la puntata in televisione uomini e donne, amici e tutto questo, il segreto avrò questo tempo qui Beautiful, va bene, tutte le altre serie Elevia, eleviamo un po' Quark eleviamo Quark Voglio dire, capite, poi alla fine cioè, faccio, sto facendo delle scelte e sto facendo. E sto scegliendo però liberamente di non interpretare la mia vita. Alla luce del senso, eh, che come credente io do. Perché se non so leggere con intelligenza la parola, non so leggere con intelligenza la mia vita. E quando non leggo con intelligenza la mia vita... Molte volte la mia vita non ha senso. Ed è, è facile poi tutte le delusioni e le depressioni che poi vengono di conseguenza. Bene, Gesù spiega loro. Eh, qualcuno potrebbe dire, eh, beata loro, Gesù si è fermato a spiegare, ma beati noi, perché quando noi prendiamo il testo in mano, è, è, è lo stesso spirito che lì agisce nel testo, è come lì, e continua a parlare a noi. E c'è un passaggio bello che poi qui avviene succede. Eh, quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. Eh, verrebbe quasi da dire no, eh, Gesù che quasi sta un poco scherzando così, non l'hanno ancora riconosciuto. Eh? Noi ridiamo, per, cioè sorridiamo perché sappiamo che Gesù, loro non l'hanno ancora riconosciuto, quindi vi prego prendiamo la serietà della cosa e Gesù fece come se dovesse andare più lontano, ma essi insistettero, resta con noi, perché si fa sera il giorno e ormai è al tramonto. Cioè, capite, hanno capito chi che era un maestro, che era una persona esperta, resta con noi. È già il tramonto, è, viene la notte, è, lo sappiamo, la notte è quello che significa, la notte è sempre la notte della paura, la notte eh, della morte, eh, la notte del non senso quando tu non capisci niente la notte fateci caso, chissà perché le cose più brutte vengono poi sempre di notte eh, una telefonata di notte mamma mia che è successo, il terremoto che viene di notte così così. di notte È eh, perché poi si è preso così e eh, la notte, tu la notte non la puoi non la riesci a dominare, il buio non lo puoi dominare, eppure da quella Pasqua il buio è dominabile perché da quella Pasqua l'abbiamo rivissuto in questa Pasqua la celebrazione inizia con un segno bellissimo il buio, è il buio illuminato da un cielo. La notte non è più notte dalla Pasqua, giustamente, resta con noi, così questa notte diventa una notte luminosa. Quella candela alla quale Abbiamo acceso la nostra fiamma al cielo pasquale, quella candela ce la siamo portata a casa. E se non l'abbiamo portata a casa, noi abbiamo una candela a casa ideale, quella del battesimo. Quando è venuto il battesimo, dove siamo passati da morte a vita. E ci fu detto così quel giorno ai nostri genitori e padrini, abbiate cura che il vostro bambino sia illuminato dal mistero di Cristo. Sia illuminato dal mistero di Cristo. Il mistero di Cristo è Pasqua, morte e resurrezione. Ora è vero, con tutta la buona volontà dei nostri genitori, iniziando dai miei genitori, non è che da bambino così mi hanno illuminato, mi hanno spiegato il mistero di Cristo. Però capite quante responsabilità. Abbiamo delegato a Bosavermi i preti. La ah, bo nessuno. avrono nessuone. sono i catechisti, sono problemi loro, hanno a fare loro questo. E non so se qui succede quando c'è il catechismo, non so se voi lo vedete, e i bambini vengono ammessi, i genitori portano così, mettono a banco, ci rimano, farisciamo a misteri, quattro e se ne vanno. E poi casomai fuori alla chiesa aspettano se il parco come il vostro è un poco più lungo e fuori a chiesa. E demandiamo, capite, capite? So, so, sono le tappe per fare battesimo, e ci togliamo il pensiero. Abbiate cura che il vostro bambino sia illuminato dal mistero di Cristo. E il mistero di Cristo è questo. Allora resta con noi, eppure la cantiamo la comunione, resta con noi Signore la sera, resta con noi avremo la pace, resta con noi non ci lasciare la notte, ma mai più scenderà. Ed è bello perché questi due prendono l'iniziativa. Quanti di noi hanno preso l'iniziativa nel di dire, Signore, resta con noi? Quanti di noi invocano, Signore, resta con noi? Quanti di noi, davanti, ripeto, a quelle esperienze lì, anche non felici resta con noi e lui non si fa pregare entrò per rimanere con loro eh, qui i, i testi giocano un poco perché non, non si comprende se dice per rimanere con loro o per rimanere da loro o per rimanere in loro però vanno bene tutti e tre se ci pensate Mi avvio alla fine per non portarlo poi per la settimana prossima. Eh, eh, ora vi, vi chiedo questa cortesia. Eh, qui dice il testo, lo leggo, però provate a chiudere gli occhi, mentre io leggo questi, questi, questi versetti qui. Dice così, Egli rimane, entro per rimanere con loro. Dal versetto 30, se chiudete gli occhi, quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero potete aprire gli occhi se volete attenzione lo riconobbero non perché sta facendo di nuovo l'ultima cena perché riconoscono in quel gesto tutto quello che lui nell'ultima cena in quel gesto aveva compiuto la carità siamo arrivati capite siamo arrivati e che succede quando siamo arrivati dice il testo ma egli sparì dalla loro vista finalmente ma egli sparì dalla loro vista dalla vista è sparito ma non dal cuore non dalla mente il signore sparisce dalla vista non da quello che tu hai sperimentato. Ricordate sul motetabolo la trasfigurazione? Si trasfigurò e la voce del padre però disse è il mio figlio, ascoltatelo, non vedetelo, ma ascoltatelo. Sparì dalla loro vista. E allora non ci ardeva il cuore nel petto mentre conversava con noi. E fecero ritorno a Gerusalemme, attenzione: e qui chiudo veramente. Erano andati via da Gerusalemme, dove ne erano rimasti delusi da Gerusalemme, dove ritornano a Gerusalemme. E vanno a annunciare agli altri, agli altri di Gerusalemme, dove loro prima stavano e se ne erano andati. Lasciano la parrocchia, perché quella parrocchia <ride> li ha delusi. Non vanno in un'altra parrocchia, ritornano in quella parrocchia ad annunciare «Sì, veramente, il Signore è risorto, l'abbiamo incontrato». In quella parrocchia, in quella comunità, non in un'altra. Vedete, la realtà è sempre diversa da come tu la puoi immaginare. Lasciano perché l'hanno immaginato in un modo, ritornano perché c'è qualcuno che li aiuta a vedere in un modo diverso eppure troveranno Simon Pietro e gli altri così come li avevano lasciati, tale quali li troveranno non è che Simon Pietro sarebbe andato più grande o più piccolo oppure avrà la regola in testa così, come, così lo troveranno e loro cambiano l'oro per vederlo il cambiamento è nostro i puntini da mettere insieme, i nostri non dell'altro sono io che devo fare questo cammino non l'altro e quando ritornano ed evangelizzano non è che hanno a cuore questo fatto qui che li devono cambiare a noi è chiesto una sola cosa a questi due di testimoniare ciò che hanno vissuto perché questa è l'evangelizzazione testimoniare quello che tu hai sperimentato e non è detto che l'altro lo sperimenti a te è chiesto solo questo di condividere con chi? con quelli della tua famiglia e se il Signore vorrà toccarli lì attraverso la tua testimonianza con la sagrazia è un problema suo, non tuo. Quante volte i genitori si dannano, no? Perché mio figlio è così, quello non crede così. È un problema di Dio, non tuo. A te come genitori, hai chiesto una sola cosa, a te genitore, a te marito, moglie, figlio, una sola... testimonia, non la predica. Testimonia che l'hai incontrato lungo la strada e il Signore potrà benedire la tua testimonianza sarà lui poi a toccare il cuore di quella persona, del figlio, del marito non un problema nostro perché noi stiamo lì e poi ci danniamo allora per avere poi il premio per dire ah che bravo genitore, che bravo marito che brava moglie, sono riuscito a portare il mio marito in chiesa, mamma mia davvero il Signore dei ed è apparso a Simone e eh, qui i lupi ti mangiano e io però siccome ho visto che lui ha spezzato il pane e l'ho riconosciuto fate questi umori di me come agnello divento anche io pane come se sentiamo prima della messa ecco l'agnello di Dio e attenzione perché noi quell'agnello ce lo andiamo a mangiare vuol dire che siamo lupi in quel momento e se siamo lupi in quel momento per mangiare l'agnello è finché l'agnello ci possa trasformare da lupi in agnello, però attraverso questo percorso, attraverso questo cammino, insieme, non lo dimentichiamo, siamo partiti, camminare insieme, non da soli.